Bentornati sul canale Non Aperti Questo Blog. Qui è il Gonz. Oggi sono qua per fare l'aggiornamento della collezione dei film horror. C'è un bel po' di roba. Non sono usciti tanti film in un video in questo mese. Però ho fatto qualche acquisto io per. Negozietti e eh. ho approfittato anche di qualche offerta di Amazon Se siete interessati a questi argomenti Vi consiglio di iscrivervi al canale E eh, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche Allora iniziamo dai film che sono usciti per Midnight Factory Sono due Allora li ho già visti tutti e due Sono Dead Hunt un film un po' trash dove ci sono esseri giganti, mostruosi, uccidono persone Sono film un pochino rudimentali, trash, un po' alla Sharknado diciamo Mi ha stupito questa scelta eh, da parte di Midnight Però ci sta anche che eh, ci siano cose un po' diverse Vi apro la confezione così lo vediamo dentro E leggo anche di chi è la regia perché non me lo ricordo Eccolo qua, questo è il retro allora, film di Ron Carlson del 2017 C'è anche qualche attore un po' famoso eh, Adesso non vi saprei dire il nome C'è questa rock band di, insomma, attempati rocker Che cercano di tornare sulla cresta dell'onda Vanno a un festival E... Prima di andare al festival si fanno di peyote in un luogo dove ci sono dei nativi americani Insomma faranno qualcosa contro la natura che farà incazzare appunto la natura Ci saranno degli eventi magici che porteranno a far... Vabbè non vi dico altro Comunque ci sono formiche giganti ragazzi, formiche gigantesche Il film è piuttosto trash e la CGI non è proprio delle migliori, anzi Però questi film sono proprio caratterizzati da questo tipo di, di qualità per quanto riguarda invece la parte comedy, Devo dire che è piuttosto divertente il film Ci sono diverse battute simpatiche Io l'ho visto in lingua originale Perché eh, preferisco non perdere diciamo, il senso di, di certe battute Perché nei doppiaggi, nelle traduzioni vengono un po' cambiate le cose Quindi vi consiglio sempre di guardarli in lingua originale Qui potete scegliere la lingua, scegliere i sottotitoli Devo dire che si, si ride abbastanza Perché il in film inizia... Inizia con, con una tizia che scappa da un, una formica gigante e, e si toglie i vestiti e glieli lancia contro finché non rimane completamente nuda E te ti viene da chiederti ma Che cazzo sta facendo? Cioè, è puro. Diciamo che è puro fanservice per far diciamo, piacere a chi vuol vedere un po' di bellezze, bellezza ma chi vuol vedere insomma? Beh avete capito Comunque Monsters vs Metal Ci sono un sacco di battute e cose riguardanti la musica e il metal E devo dire che anche se appunto dopo un po' questi film stancano Questo è uno di quelli meno peggio che ho visto E il finale alla fine è anche abbastanza simpatico E ti dà quella svegliata che ti permette comunque di arrivare fino alla fine della visione Diciamo che è una discreta visione Se vi piacciono i film super ignoranti, horror, con mostri giganti eccetera eccetera allora sicuramente vi piacerà c'è il solito librettino, l'edizione è sempre molto bella di Mine Factory e passiamo al secondo film che invece, diciamo, se questo Dead Hunt comunque ovviamente mi ha lasciato un po' freddino perché è quel genere di film diciamo ironico che non, non, ha, non ha pretese Invece questo film, anche questo penso non abbia pretese Se non quella di intrattenere E invece secondo me fa qualcosa di più Si chiama The Wretched come Il mitico gruppo punk hardcore milanese di tanti anni fa Che io tra l'altro amo tantissimo Il film segue le vicende di questo giovane ragazzo Questo teenager Che si accorge mh, che c'è qualcosa di strano nei suoi vicini di casa Ovviamente avete capito Quindi non è uno spoiler Si tratta di streghe Insomma il tema è quello E eh, non voglio spoilerarvi troppo Però vi voglio dire che Anche se non è un film diciamo particolarmente eccezionale Devo dire che mi ha sorpreso per come eh, sono riuscito a trovare delle cose che, eh, tipiche del cinema horror degli anni 80 mi, che mi sono piaciute intanto il protagonista si muove e si comporta in modo guardingo nei confronti di ciò che gli accade intorno eh, diciamo non è che deambula come un ebete come succede spesso nei film horror e quindi è solo praticamente una pedina che, che avanza avrete la sensazione proprio di, di insieme a lui di diventare sempre più diffidenti riguardo ciò che sta accadendo e questa l'ho trovata una cosa che rende la visione molto più intrigante ci sono varie dinamiche tipiche del, degli horror con teenager quindi lui conoscerà una ragazza conoscerà i ragazzi del posto ci saranno tutta una serie di cose però diciamo che il rapporto principale che lui avrà sarà tra lui e questa fantomatica casa questa famiglia di fianco con cui inizierà a svilupparsi un rapporto di diffidenza che a me ha ricordato tantissimo un bellissimo film del passato che è L'ammazza vampiri questo rapporto tra il villain diciamo il cattivo che vive nella casa di fianco e eh, il protagonista del film, il ragazzo, mi ha ricordato tantissimo quello della vampiri. Devo dire che il film è gestito piuttosto bene e alla, mm, la visione è piuttosto gradevole. Non è un capolavoro, però devo dire che è veramente veramente un ottimo film. Forse, ecco, una delle cose che mi è piaciuta meno, anche se in questo caso, è giustificato dalla contestualizzazione di questa fantomatica presenza eh, strega chiedersi voglia perché ci sono le cl i classici movimenti eh, scattosi che io detesto nel cinema nel cinema horror questi, queste, us usando un po' il jump cut no? mm, viene fatto questo movimento scattoso e poi vengono aggiunti questi suoni per rendere scricchiolante l'essere, il villain in questo caso è giustificato però devo dire che è una cosa che non apprezzo molto la trovo piuttosto banale e stucchevole perché viene usata spesso e fa leva su eh, un meccanismo per cui le persone hanno paura e diffidenza verso ciò che, si muove, ciò che è antropomorfo e si muove in modo strano quindi è un giochino abbastanza inflazionato diciamo per il resto comunque il film è abbastanza intrigante e... Ha anche dei twist finali che lo hanno reso un pochino più gradevole Questa è un'altra sorpresa come ne sono capitate in precedenza di Midnight Factory Con per esempio Bliss che mi è piaciuto O Tiger Are Not Afraid che è un altro film molto particolare Lo apriamo, apriamo. Allora questa è la copertina, bellissima la copertina Bellissima la copertina Bello anche dentro Si sì, poi... Scoprirete vedendo il film che ci sono dei richiami, riferimenti al folklore Il film è dei fratelli Pierce, Brett e Drew Del, del sì, 1900, del 2019 Io sono del 1900 Molto bella anche questa povera Wretched consigliato, consigliatissimo Anche The Dante consigliato Se vi piace quel genere chiaramente Questo Wretched è un po' più nelle mie corde Ok, non è uscita molta roba in un video in questi mesi ehm, Almeno di horror Per fortuna però mi sono dato alla pazza gioia Si fa per dire perché sapete che Essendo eh, io mezzo scuzzese sono anche un po' tirchio Allora non ricevo le eh, versioni numerate Delle uscite Midnight Factory perché chiaramente essendo numerate non è che le mandano in giro per fare la recensione Io non le compro perché, perché sono tirchio e quindi mi sono comprato Visto che avevo l'edizione in DVD semplice Mi sono comprato eh, in offertissima l'edizione di Reanimator in DVD Lo so, sono un pezzente però devo dire che è veramente molto figa Sono molto contento dell'acquisto non è quella in Blu-ray, se potete comprarla in Blu-ray perché ha una longevità maggiore nel senso che la qualità è sicuramente migliore però sono sicuro che la qualità sarà buona anche in questo e ci sono gli stessi contenuti, credo adesso non ne sono sicuro al 100% la mia è la coppia 6.8.6 eh, no, 6.8.9 la apro, la apro per voi o non ho aperto niente di quello che ho preso di nuovo quindi state qua che vediamo tutto l'apro in questo momento devo dire che sono proprio proprio soddisfatto perché è uguale identica uh, però appunto è in dvd dentro alle cartoline al libretto meraviglioso al libretto faccio qualcosa qua al libretto che è meraviglioso ah, la cartolina bellissima i dvd il film con gli extra Versione integrale Versione uncut E poi ci saranno gli extra Insomma 11 euro pagate su Amazon Direi che è un acquistone Midnight Midnight Allora io tendo a prediligere il Blu-ray Però in questo caso ho voluto risparmiare Ero un po' indeciso Alla fine Me l'hanno un po' rovinata eh, quelli di Amazon Me la tengo così E le mando a fare in culo Però fa niente dai Comunque è qua, f***o, Amazon A tal proposito vi lascio i link, sappiate che potete cambiare anche se trovate un graffietto Potete cambiarle le edizioni, cosa che io ho fatto e ora vi faccio vedere anche con quale film Quindi vi lascio i link in descrizione per acquistare tutti questi film su Amazon se ci sono E ehm, ora vi faccio vedere un film che io avevo acquistato in un mega Black Friday Dove lo costava veramente poco, è un'edizione limitata, l'ho pagata 6 euro e qualcosa, adesso non ricordo esattamente attualmente costa 15, è molto carina, ora ve la faccio vedere allora sto parlando del blu-ray dello squalo in questo formato i numeri 1 si chiama, è stupendo, è veramente bello, a me Mi piace un sacco il colori, la grafica eh, ci sono anche delle parti riflettenti nella stampa. Ora ve la apro. Allora, questa mi è arrivata da Amazon Gli inizi di dicembre distrutta, praticamente schiacciata. Eh, vabbè, ero incazzatissimo, ma non tanto perché sapevo che potevo cambiarla. Però ero incazzato, che palle, volevo, volevo aprirla, eccetera. Quindi non l'ho aperta, l'ho presa, l'ho portata insomma, al punto di ritiro e l'ho rimandata indietro. Ci ha messo un secolo ad arrivarmi perché mi è arrivata un mese... Due, quasi due mesi dopo. Però sono contento perché questa non sembra rotta da fuori, è ancora ad aprire e ha delle particolarità. Questa edizione, chi l'ha comprata lo sa già. Intanto, appunto, è bellissima la cosa che sia un po' cioè che abbia questa patina meravigliosa. E poi, dentro, ha, è fatta a libretto come quelli di Midnight. Vediamo se cade qualcosa nella mia eh, ignoranza. Qui c'è, penso, il DVD e il Blu-ray, doppio, sì, doppio disco, che è una roba che non mi dispiace affatto. E poi, non la sto trovando, quindi mi sta venendo l'incazzatura peso, spero di trovare... Ah sì, eccolo, il magnete il magnete per il frigorifero di, eh, dello squalo. Mi aspettavo qualcosa di un po' più solido, eh, però è comunque un bel magnetino io metterò qua oppure lo tengo dentro all'edizione non lo so voi cosa fate di solito comunque lo squalo ha bisogno di presentazione secondo voi no non ha bisogno di presentazione molto bello il libretto con foto grafica fatta da dio da leggere ci sono le frasi prese dal film vedete molto bello che abbiano messo le frasi serve una barca più grossa direi Sarebbe una barca più grossa, insomma. Spero di non rovinarla per fare sti cazzo di aggiornamenti. Ok, ecco, bellissima. Secondo me, per 6 euro, eh, qualcosa, 6,50 euro. Tipo, mi sono portato a casa questa bella edizione dello squalo. Allora, per i più giovani, ma anche per quelli che lo conoscono già l'hanno visto tanti anni fa io vi consiglio di rivederlo in qualità migliore in lingua originale cosa che io ho fatto qualche tempo fa quando lo avevano messo su non mi ricordo Prime da qualche parte era in ottima qualità devo dire che non mi ricordavo che una delle scene scusate eh, poi qua un attimo perché sennò faccio, faccio i danni e non voglio rompere le edizioni in cartone non ricordavo che una delle scene che più mi aveva terrorizzato è quando il marinaio racconta eh, l'esperienza che ha avuto di naufragio con gli squali è incredibile come uno riesca a creare una tensione del genere semplicemente mettendo due attori lì, bravi tra, ovviamente e facendo un, un, una messa in scena del genere io ero terrorizzato, ecco quella scena lì è un punto chiave per, per capire in che modo lo squalo, lo squalo come film ti spaventa, no? perché ti semina lì de, delle cose che poi ti maturano dentro veramente un bellissimo film famosissimo per gli effetti speciali e tutto quanto, i costi e soprattutto per il successo clamoroso che ha avuto successo che poi ha aperto la strada, la carriera di Steven Spielberg permettendogli poi di aprire la casa di produzione produrre altri grandi registi come Giodante. insomma dobbiamo allo squalo tantissimo al successo che ha avuto chi è andato a pagare il biglietto al cinema per vederlo Passiamo a un altro film cult che però appunto io non conosco perché sono, insomma, mm, ci sono tanti film che non conosco che voglio vedere eh, Questo l'ho trovato, è un'edizione limitata, serie cult 70, Terror Beach, è un'edizione limitata, questa cosa mi ha gasato parecchio perché è la 700 61 è il quarto capitolo della saga dei resuscitati ciechi di armando de ossorio eh, che è un regista spagnolo allora io non ho visto nessuno di questi film e... però ho trovato questa edizione a pochissimo ora non ricordo se 3 4 euro o una cosa del genere l'ho voluta comprare anche, anche se è il quarto capitolo e non il primo quindi ora me la tengo lì e quando troverò il modo di vedere gli altri Vederli o su una piattaforma di streaming legale O comprare i DVD usati per mercatini Insomma, ma anche i VHS Insomma, se troverò un VHS guarderò quello E poi insomma, vedrò anche questo Tiratura limitata, 999 copie C'è scritto qua Che ho messo così eh, 666 Fantastico Questo l'ho pagato tipo 3-4 euro, una roba del genere questa saga è quella che poi ha ispirato il film eh, che è appena uscito Curse of the Blind Dead di cui abbiamo parlato anche eh, nell'ambito del Fanta Festival a tal proposito vi consiglio di seguirci anche sull'altro social Quello Viola dove faccio un sacco di live su, eh, anche sui festival Passiamo a altri film che ho acquistato Anche questo devo averlo trovato a poco eh, Perché eh, me li metto nel carrello e poi aspetto che mi arrivi la segnalazione Che il prezzo è sceso o meno e li acquisto The Domestic Restare vivi non sarà facile Mi piacciono parecchio le bianchi O comunque che variano un po' il tema del blu o del nero Allora, il film è di Mike P. Nelson È il suo primo film praticamente un'ambientazione distopica eh, dove c'è una specie di guerra chimica vengono buttate delle de de sostanze la gente muore, si salvano solo in pochi si creano le solite bande, un po' la Mad Max ci sono i buoni, ci sono i cattivi e ci sono quelli che non si capisce bene se sono buoni o cattivi devo dire che alla fine non, eh, mi aspettavo un po' meglio ma comunque il film è abbastanza buono funziona, arrivi alla fino alla fine c'è qualche tresciata qua e là sì, sì, un, po troppo, un po' troppo alla Mad Max, dei cliché un po' raffazzonati così però devo dire che in generale comunque è un film abbastanza gradevole e il regista che qui è il suo primo film eh, girerà, eh, anzi è già girato perché penso che sia in lavorazione eh, il prossimo reboot di Wrong Turn che, di cui si sta parlando eh, spesso in questi giorni questo fa parte di un gruppo, due gruppi di film che io ho preso a botte di quattro da, eh, me, da MediaWorld sì, Media Perché c'era il quattro eh, film a 10 euro e c'erano anche i blu-ray Quindi ho fatto una scorpacciata di tutti quei film che magari di solito non comprerei Però per collezionismo compro lo stesso e infatti questo non mi ispira per niente mm, nel, senso, nel senso che ho l'impressione che. Non sia proprio un granché Però appunto a questa cifra l'ho voluto comprare Sto parlando di MTV Il Risveglio Remake Film di Frank Calfon Calfon? Film di Frank Calfon Che è regista di eh, Meno 2 livello del terrore Che è un film che non ho ancora visto E del remake di Maniac Quello che non è Wood del 2012 Anche quello non l'ho visto Maniac è un film meraviglioso e ho sentito dire che comunque anche il reboot, scusate il remake di, di Maniac con l'Agia Wood non è male, quindi lo vedrò presto. Questo lo apriamo 10€. 4 film, ne ho presi 8. Uno è MTV, insomma, il vecchio MTV è una bomba. Questo sarà. Non fatemelo dire. Altro film che appunto non avrei comprato, sicuramente a prezzo pieno che eh, fa parte di questo gruppo qua è It capitolo 2 il remake Andres Muschetti Muschetti? come cazzo si dice? <ride> Andres Andresd come la serie La serie Andresd quella dove si incontrano nel letto sono nudi ma che vi devo dire su Hit? che vi devo dire? che vi devo dire? Vi posso dire che ho fatto la recensione sul canale YouTube eh, Andate a cercare il video Oppure se mi ricordo ve lo metto qua sotto nell'info box Ma che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Allora non ho il primo, questo Sicuramente non comprerò mai un'edizione stra figa dei due capitoli insieme quindi 2,50€ quando troverò a 2,50€ anche l'altro o anche meno, o anche usato per mercatini andrà a fare compagnia a questo qua spero che perlomeno facciano una, una grafica che stia bene insieme che dire, tra i due film è sicuramente il peggiore perché prende un po' in contropiede tutti c'è troppa commedia, battute, cose diventa un pochino un pochino una parodia di se stesso mentre nel primo anche se non era proprio riuscitissimo però eh, si era riusciti a mantenere quell'atmosfera quell un po' creepy, spaventosa del libro, io non ho letto il libro però posso immaginare quanto sia bello e scritto bene visto che ha appassionato tantissimi lettori e niente ragazzi, 2,50 euro ci può stare tutto ora tenetevi forte perché sta arrivando la bomba <ride> Come sapete, poi non venitemi a rompere i coglioni. Che io lo so che c'è qualcuno che rompe i coglioni, eh. non rompetemi i coglioni. Perché ah, io compro anche le robe che mi fanno cagare. E per collezione, soprattutto se li pago 2 euro, 2 euro e mezzo, ecco, massimo 2 euro e mezzo 3 a seconda. Ho deciso di comprare questa edizione Warner Bros. di Annabelle, qua. Come minimo potrebbe comparire Perché sapete quanto io sono Anticongiuriano Anzi vi faccio vedere anche la mia felpa Fatta in collaborazione con Taboo Adesso mi assalerà la suola di Denan Molto belle però graficamente Queste cover A parte la bambola che mi sta sui maroni Però mi piace, mi piace la grafica Le la apro No, non con i denti Come cazzo ve la apro? Devo dire che la grafica mi piace. mi piace Ecco il Blu-ray Blu dentro è ma è uguale non è che cambia molto però lo sleep case è figo gran film di, di, bello ecco lo sleep case che mi sta dando dei problemi ah, ma allora è proprio cioè ma allora è proprio la siete proprio voi di, del conjuring universe che mi volete male lo sapevo che non dovevo comprarla non rientra dentro ma vaffanculo brutta stronza sta bambola di merda allora, brutta bastarda di un Annabelle. Questo qua secondo me rientra tantissimo nel genere trash Horror trash che io amo E quindi ce l'ho in collezione Come ce l'ho in collezione anche altre cose Tipo Conjuring 2 ce l'ho E penso che se troverò a 2€ euro, anche gli altri li prenderò Non odiatemi ragazzi Chi mi segue sa che io compro tutto anche il trashate Poi sempre per 2,50€ quarantena Film che non ho visto, che dovrebbe essere il remake di Rack una roba del genere Che cazzo di bisogno c'era di fare il remake di Rack Comunque di John Eric Doddle Daudle, Daudle, Daudle, Che è regista anche di Necropolis, la città dei morti Vabbè, edizione molto light Molto light, quarantena, remake di Rack Ma che cazzo fare il remake di Rack Boh, so Non si sentiva l'esigenza di fare però va bene, va bene, è un film in più, magari non è neanche così spiacevole altro film Midnight Factory che non ho mai visto, che non avevo con il simpaticissimo Keanu Reeves, Knock Knock insomma, film di Eli Roth un altro regista che io non è che è proprio, ecco, un po' troppo idolatrato comunque, apprezzabilissimo il suo amore per il cinema è un grande appassionato, ha fatto una bellissima serie eh, documentario sui film horror che esce con Midnight Factory. e adesso dovrebbe uscire anche la seconda parte molto figa soprattutto perché agli inizi eh, si approccia da poco ed è da poco un fan dell'horror ma po proprio poco poco perché ti dà un'infrenatura su delle robe che insomma chi segue un pochino l'horror le sa vediamo dentro insomma questo è un film molto basato sul sesso l'attrazione c'è la bellissima, bellissima, bellissimissima. Che è questa qua Lorenza Izzo Questa qua Che è un'attrice un che ha fatto anche Green Inferno Insomma è la moglie di Eli Roth Un film horror di Bellocci Cioè chiano Keanu Reeves Belle ragazze Vi farò sapere cosa ne penso E sono abbastanza curioso di vederlo Poi mi piacciono i film con... Non lo so, Keanu Reeves mi sta simpatico proprio Mid Factory Knock, knock tutti questi sempre a 2,50 Poi, dilemma della vita: cosa fare con alien, tutta la saga, farla. farla... Io sto iniziando a fare la collezione dei DVD, però, eh, se ci fosse un bel cofanetto strafigo in blu-ray, cazzo, meriterebbe. Intanto, io vado avanti con la collezione dei DVD, al massimo, poi la vendo o la regalo. Alien 3 o alien al cubo, come si diceva una volta, che penso sia quello dove si rasa i capelli, no? boh, non lo so se è qua se li raso o se li rasa prima. La paura è tornata, ma ragazzi, ma quanto fa paura Alien, lo Xenomorfo. Edizione super sfigata, ma comunque che va benissimo a 2,50. Alien che vi devo dire, cioè si può non comprare? Ecco, una cosa che potevo non comprare probabilmente e questo dimostra la mia teoria che compro anche le trasciate orribili questa non mi ricordo se l'ho vista penso di no però ho il poster lì perché me l'hanno mandato per una partner che ho fatto il fest 2,50 euro costerebbe 15 non so se è perché la li apro perché alla fine dentro non c'è niente in questa edizione no invece in quella c'è qualcosa ma è già aperto un horror un po' così mi hanno detto un po' del eh avete capito vedremo com'è vedremo com'è invece questo qua questo è un altro film sicuramente meglio di il Fest, penso, è intuito Io l'ho visto questo qua in anteprima stampa tempo fa So Legacy, voi vi starete chiedendo ma perché hanno questa etichetta bianca? Perché loro distinguevano i film, distinguevano i film in offerta mettendoci un'etichetta Solo che questi grandissimi pezzi di merda l'hanno messa su questo che era aperto Per fortuna però la card, qua anche lo scontrino che dovrei tenere se non va qualche film me lo faccio cambiare mm, c'era dentro, vedete, c'era anche la card e per fortuna la card c'è ancora infatti ho controllato io quelli aperti li apro sempre perché eh, controllo se il DVD è rotto in questo caso ho scoperto che c'era la card Carina La lascio dentro Con Jigsaw In effetti il titolo originale è Jigsaw In Italia hanno chiamato Soul Legacy Non so che capitolo è Il 150 millesimo Hanno finito di tediarci con uno di questi seguiti Però adesso fanno il reboot E ricominceranno la saga E vediamo Speriamo che sia bello dai. So Legacy è diretto Adesso qua a togliere sto cazzo di coso Sarà una rottura di balle Vado col phone Però vedi Poi tutta rovinata Comunque quelle cambio io queste comunque i fratelli Spirg Sperring, Spie, i fratelli Sperring che sono anche i registi di la vedova Winchester, quindi i registi di Soleil che sono i fratelli Sperring che sono anche i registi della vedova Winchester, hanno fatto pure questo. che Ho trovato, ho finito i film che ho comprato a Medieval, Ora inizio con i film che ho comprato usati a, a 2 euro. Hanno fatto questo film che ho trovato usato che è Undead. Che non conosco, gli zombie stanno tornando. Mm, ho l'impressione che sia abbastanza trash. Dentro, addirittura c'è il librettino che ha, non ha nessuna utilità, perché cioè, mi fanno il librettino con i capitoli delle, delle scene: capitoli delle scene: ma che cazzo me ne frega a me: ma metti, piuttosto metti una foto del film. Questo addirittura era un noleggio: perché c'è eh, l'etichetta, eppure pure persino scritto qua in pennarello, che cercherò di togliere, undead film di zombie un po' così strani ho visto il trailer mi sembra un po' una, una roba così altro film usato preso a 2 euro è Light Out se eh, non vi ricordate qual è Light Out eh, Light Out, terrore nel buio film, film del 2016 mi sembra, sì, di David Sandberg Praticamente è il remake del cortometraggio che uscì nel 2013 Io mi ricordo addirittura quando mh, Probabilmente feci anche un articolo su quel cortometraggio Che era, molto, era diventato molto popolare Insomma, quello dove la tizia spegne la luce quando spegne la luce si vede una sagoma Poi quando la riaccende la sagoma non si vede più Da lì ci hanno fatto un film prodotto da Buon James Wan Però questo non dovrebbe essere male Light Out, il regista di Light Out è anche... Mm, purtroppo il regista di Annabelle 2 e di Shazam insomma se questo, se questo sarà un film decente mi verrebbe da dire che ha avuto una, una carriera <ride> discendente diciamo perché vabbè comunque cazzi suoi cazzi suoi spero che, che Light Out sia carino e lo vedrò presto altro film questo, questo invece mi ispira parecchio questo invece mi ispira molto di Jim Mickle del 2013 We are what we are Noi siamo ciò che siamo Che è il remake di un film messicano Che si chiama Siamo quello che mangiamo Che secondo me è anche un titolo un po' più figo Insomma mi incuriosisce di più perché Siamo ciò che... What we are Siamo ciò che siamo non vuol dire un cazzo Invece siamo ciò che mangiamo invece mi ispira parecchio La cosa curiosa che potrebbe farvi stare simpatico il regista Che non conosco, insomma vedrò il film È che ha deciso di diventare regista dopo Almeno secondo una sua dichiarazione Dopo aver visto l'armata delle tenebre Quindi non può che starci simpatico Però ecco, ora che mi viene in mente Un, un film suo l'ho visto Che è Stakeland Che è un film di zombie Abbastanza carino uh, A basso budget Comunque e che è un film non eccezionale ma che intrattiene bene secondo me anche se ora lo ricordo poco we are what we are poi passiamo a un film che probabilmente è una roba inguardabile però allora patto di sangue è un film, è un film del 2000 è un film del 2009 diretto da Stuart handler sorority row il titolo originale è remake di un film del 1983 che si chiama non entrati in quel collegio che non ho visto c'è questa congrega femminile che combina un guaio vi consiglio caldamente di non guardare il trailer che trovate su youtube perché è di uno spoiler pazzesco e quindi vi rovinereste la visione anche se non so quanto possa essere valido questo film comunque è un horror e finisce nel calderone della mia collezione versione noleggio non amo le versioni noleggio però quando sono così... Cioè sì, c'è solo questo triangolino, non mi dispiace. Poi il Blu-ray 2 euro ci stava. Ultimo film. Poi vi faccio vedere una cosa che faccio io con i film. Che spero apprezzerete. Allora, Zombie Lover, non lo trovavo proprio. Come cazzo, se qualche informazione su questo film. Qua hanno scritto la versione zombie di American Graffiti e Stand by Me. Ai tempi di Instagram. Vabbè. cioè. <ride> Che cazzo? Che scrivere una frase così ci vuole veramente del genio. Comunque, bravi. Nel senso, siete riusciti a mettere un sacco di confusione in testa a me e chissà che altro. In realtà, il titolo originale è Make Out with Violence. E il film è, scr è scritto e diretto da The Deagle Brothers. Che sono due tizi che secondo me non sono neanche fratelli perché qua hanno cognomi diversi oppure, boh. Hanno fatto qualche patto di fratellanza strano Comunque, è una specie di horror comedy Se l'avete visto vi farò sapere comunque i film Quando li vedo poi faccio delle live, delle cose su vari canali Quindi seguitemi, vi lascio le informazioni nell'info box e eh, mi raccomando ricordatevi di attivare la campanella qui nei video perché sennò non vi arriva la notifica e vi perdete delle cose fantastiche allora considerate che di solito io i film adesso che c'è eh, questo problema del covid i mercatini quelli veri quelli tosti sono chiusi ma in alcuni io trovo anche film a 1 euro a 50 centesimi pacchi interi è scoppiata Porca puttana, è scoppiata la lampadina In diretta, mamma mia che eventi emozionanti che capita È scoppiata la lampadina, vacca boy Quindi, DVD comprato a 2 euro queste, con queste sono confezioni nuove comprate su Amazon Ok Io prendo il mio bel DVD Tolgo Non in bocca Non si mette in bocca, eh, mi raccomando lo metto qua oh ma guarda come sta bene è nuovo ok e poi tolgo la carta vediamo un po' di garanti, questo non era particolarmente rovinato eh ve lo, ve lo dico però trovo dei, dei blu ray scusate dei dvd che sono a eh, fa un'altra figura sembra sicuramente più nuovo magari dal video non si capisce però ora è più figo più nuovo Alcuni hanno il disco intonso, perfetto, senza graffi e fuori sono distrutti Perché? Perché passano da un mercatino all'altro, da una scatola all'altra, continuano a prenderlo in mano, sgra sgrattarlo Si rovina, si riempie di polvere, si insudicia e il disco rimane intonso. Quindi a volte veramente vale la pena fare una spesina piccola e comprare delle nuove cover e andare in giro a cercare anche DVD insomma, edizioni abbastanza distrutte l'importante è che la carta del, della copertina non sia rovinata insomma questo è un piccolo trucchetto banalissimo ma insomma tenetelo presente se volete risparmiare fare qualche buon affare allora ragazzi questo è tutto per l'aggiornamento della collezione sono contento finalmente di essere riuscito a farlo trovate i link per acquistare tutti questi film nell'info box Lasciatemi un commento, eh, insomma anche per dirmi il vostro parere su finché non ho visto e sul video e Iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete il video se potete E ci vediamo al prossimo aggiornamento della collezione Ciao